La ringrazio Presidente, ho sentito dire molte cose e molte cose sbagliate, veramente sbagliate, innanzitutto questa mozione ci chiede un centro di costo per i centri anziani, uno apposito per loro all'interno dei municipi. Come ha ben detto la mia collega Simona Donati, noi questo costo l'abbiamo già previsto da molto tempo, l'abbiamo cercato, l'abbiamo voluto, abbiamo ragionato con la ragioneria e siamo riusciti ad ottenerlo. E questo voi lo sapete benissimo, quindi è strumentale questa mozione. Oltretutto gli attacchi che ci vengono rivolti sono veramente veramente da rimandare al mittente, ma proprio con, proprio con la ricevuta di ritorno, perché siete veramente indecenti. Io capisco, capisco tutto, ma dire che non c'è stata consultazione delle persone anziane non è vero e lo sapete, che non siete stati coinvolti non è vero e lo sapete benissimo perché agli incontri avete partecipato quasi tutti, e dire che non ci accuade questo tema veramente è sbagliato, così come è indecente dire i centri anziani sono stati i primi ad essere chiusi per il Covid, è per forza, erano i soggetti più a rischio e ovvio che ci siamo premuniti di metterli in sicurezza il tema possibile. Io penso che veramente è strumentale questa mozione, è strumentale quello che chiede, è strumentale come essa viene utilizzata dalle altre opposizioni per farci delle critiche che non, non hanno né capo né coda. Ci ha preceduto, che ha preceduto questa amministrazione, non voleva riformare il regolamento dei centri anziani e in più di tre anni e mezzo dall'inizio non c'è riuscita. Noi stiamo arrivando a Dama. Eh, credo che eh, questa cosa faccia molto male, faccia molto male soprattutto perché eh, è stata fatta consultando continuamente eh, i coordinatori dei centri anziani, è stata fatta con una fase di ascolto, di interlocuzione anche con i sindacati. Quindi ho veramente, ah e oltretutto è stata fatta in attesa delle linee guida della Regione che eh, temevamo che arrivassero nel 2033, quindi per quanto mi riguarda, visto che è veramente eh, strumentale e solamente per metterci in difficoltà, io eh, voterò a contraria e oltretutto voglio ricordare al consigliere Palungo, Palumbo che mi convoca sempre in commissione e trasparenza che io il martedì alle 11.30 quando lui mi convoca io devo sempre presiedere la mia di commissione, quindi scusate tanto se non vengo. Sì, dai, siamo in dichiarazione di voto sulla mozione 226. Sì, ho detto sì. che io voterò contraria.